Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta frolla all'olio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli Ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, un uovo e un tuorlo, la scorza di limone, olio di semi d'arachidi, lievito per dolci e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero,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 l'uovo e il tuorlo il lievito l'olio e il pizzico di sale ed azioniamo il bimbi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 Trascorso il tempo abbiamo ripreso la frolla dal frigo che è pronta per essere lavorata. Frolla all'olio. Si conserva in frigo per 3 giorni o in congelatore per 2 mesi. Ideale per crostate o biscotti. Grazie e alla prossima ricetta!